Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sta per arrivare sul mercato il nuovo DJI Avatar 249 grammi, ma la vera notizia è che non è di DJI ma di iFlight, sì ragazzi, eh, iFlight questo marchio molto rinomato appunto nel campo FPV, perché comunque produce veramente droni di tutte le categorie, eh, di tutti i pesi, di tutte le forme, veramente un marchio molto completo. Questa volta ha lanciato un nuovo cinevoop che si chiama Defender 25, un cinevoop 249 grammi che è molto molto simile al DJI Avatar o Avata, chiamatelo un po' come volete. Eh, e ragazzi, è veramente interessante appunto il fatto che un marchio comunque che produce droni, eh, chiamiamoli così autocostruiti, droni che normalmente non sono totalmente pronti all'uso, ha creato un drone molto molto simile come concezione, appunto, al Cinevu di casa DJI. Però prima di analizzarlo direi di guardare il video di lancio del iFlight Defender 25. Ok ragazzi avete visto che è un DJI Avatar miniaturizzato perché è un 249 grammi però come concezione rimane molto simile a diciamo la mentalità che DJI ha introdotto nel suo CineVup cioè un drone pronto al volo, un drone già completo di batterie, cioè un drone che praticamente ha poco dell'auto costruito. Eh, ovviamente monta eh, la nuova Air Unit OcuSync 3 di DJI quindi la stessa che abbiamo dentro nel DJI Avatar e tutto questo rende questo drone il Defender 25 è compatibile con i visori DJI sia questa versione V2 che i nuovi Gaggles 2 e soprattutto è compatibile anche con il controller eh, del DJI Avatar quindi basterà acquistare il drone e eh, potremo utilizzarlo già con questi eh, dispositivi cioè praticamente non dovremo fare assolutamente niente quindi veramente top però in più abbiamo anche la possibilità di utilizzarlo con eh, altri radiocomandi infatti se andiamo nella parte pagina d'acquisto possiamo andare a scegliere anche la tipologia di ricevente che vogliamo avere all'acquisto del drone quindi ci verrà inviato il drone con installata la ricevente che abbiamo scelto se non vogliamo utilizzare questo che ovviamente invece è già compatibile con la air unit che comunque quella è installata di default eh, quindi è un drone sicuramente interessante il prezzo attualmente di lancio che è un preordine di 485 dollari si ha uno sconto più o meno del 10% eh, e sicuramente è un drone molto molto molto interessante, eh, ma cos'è diciamo di differente da un Cinewup DJI? Cos'è che lo rende diciamo non un DJI per chi eh, diciamo eh, vuole proprio eh, fare un paragone con un prodotto di casa DJI? Ovviamente non abbiamo il GPS, una cosa che normalmente siamo abituati ad avere sui droni DJI, non abbiamo i sensori di posizionamento quindi non avremo gli optical flow, non avremo i sensori ad infrarosso, quindi capite? Eh, che è un drone che eh, non ha la possibilità di essere pilotato in modalità eh, stabilizzata come intendiamo noi i droni DJI quindi è un drone che anche se lo dovessimo mettere nella modalità più stabilizzata possibile sarà sempre un drone eh, che va pilotato in maniera molto più manuale quindi eh, sicuramente un principiante potrebbe subito trovare delle difficoltà ma per chi ha già avuto un drone FPV o ha un DJI Avatar e lo usa in modalità manual eh, questo ragazzi è pazzesco perché comunque abbiamo 249 grammi di drone che ci permette di volare praticamente ovunque eh, senza avere troppe diciamo beghe burocratiche o limitazioni a livello di utilizzo. Poi analizziamo anche quello che sono le altre caratteristiche ovviamente lui come abbiamo detto monta eh, la telecamera di eh, DJI quella che viene appunto data da DJI nella sua Ari unit ed è stabilizzata in 4K con un campo visivo di 155 gradi quindi sicuramente la stabilizzazione è già top ma poi ci viene comunque fornito se lo andiamo a analizzare qua sopra un aggancio per installare anche altre videocamere se non vogliamo utilizzare quella di dji potremmo mettere un instago 2 o qualsiasi altra videocamera ovviamente eh, a quel punto probabilmente potremmo uscire però di peso da 249 grammi mentre se non montiamo niente usiamo la telecamera di dji che poi alla fine sostanzialmente è quella che abbiamo anche nel dji avatar eh, stiamo nei 249 grammi le batterie sono da 500 mAh 4S, quelle che vengono date di serie ne abbiamo ovviamente una in confezione e abbiamo un'autonomia eh, di circa 6 minuti, eh, mentre ovviamente con un DJI Avatar che ovviamente pesa di più eh, di 249 grammi, abbiamo un'autonomia che può arrivare anche intorno ai 14-15 minuti, però poi abbiamo anche la possibilità di acquistare delle batterie successivamente eh, anche da 900 mA che possono arrivare anche a 10 minuti di autonomia. Le batterie hanno un prezzo sicuramente non alto perché eh, costeranno intorno a comprarle ovviamente successivamente al drone con, con, diciamo in aggiunta intorno ai 16 dollari la versione a 500 mA, la versione da 900 mAh costerà intorno ai 23 dollari quindi capite che niente di paragonabile alle batterie di DJI ovviamente queste non sono batterie intelligenti però quindi sono batterie eh, classiche quindi dovremo noi una volta finito di utilizzarlo mettere in modalità storage per non andare a rovinarle mentre quelle intelligenti di DJI eh, ci vanno da sole e poi ovviamente le batterie di DJI hanno una comunicazione con tutto il drone eh, molto precisa nella rimanenza di batteria disponibile nel calcolo della rimanenza di batteria quando ci ovviamente ci allontaniamo quindi sappiamo sempre in maniera molto precisa i minuti eh, di utilizzo eh, della batteria ai rimanenti cioè ovviamente tutta un'altra cosa eh, però qua parliamo di un drone di 249 grammi quindi eh, non abbiamo ovviamente questa tecnologia così precisa però abbiamo sempre un calcolo approssimativo anche della batteria anche se ovviamente niente di paragonabile a quello che è eh, o meglio quello che siamo abituati con dji e poi ovviamente non avendo il gps qua non abbiamo il return to home quindi non è che clicchiamo il tasto il drone si ferma e poi ritorna da solo no qua abbiamo ovviamente diciamo qualche pericolo in più perché comunque come tutti i droni FPV eh, c'è molta meno tecnologia dal punto di vista eh, della sicurezza nel, nei casi di pericolo o di estremi problemi che ovviamente eh, qua eh, normalmente finisce quasi sempre tutto bene magari con un drone FPV chiamiamolo così un pochino più classico eh, non finisce sempre benissimo però è tanta tanta roba sicuramente perché per chi ha già gli occhiali DJI e un controller DJI ragazzi è pazzesco cioè lo acquistate avete un un cinewhip 249 grammi con la qualità video del dji avatar con la qualità di trasmissione del dji avatar ma con una libertà pazzesca. Quindi complimenti davvero ad iFlight che sta diciamo iniziando una nuova era per quanto riguarda i droni cinewhip e probabilmente anche magari per droni che non saranno CineVoop prossimamente perché comunque questo porta sicuramente questi marchi che normalmente producono droni autocostruiti a creare dei droni un po' più ibridi io li chiamerei così che non sono dji ma che non sono neanche eh, i classici droni fpv a cui siamo abituati quindi attualmente ci stiamo portando in una via di mezzo che sicuramente per certe tipologie di droni è davvero, secondo me, tanta, tanta roba. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa anteprima riguardante il nuovo drone di casa iFlight, il Defender 25, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tanta novità, prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale.